Per il 39esimo episodio della rubrica Il sessuolo corrisponde, oggi mi soffermo sul tema del desiderio sessuale. Sul modo in cui sul desiderio sessuale ci sono eh, parecchie idee confuse, parecchi modi di approcciare a questo tema, che a volte non sono realistici rispetto a come funziona davvero il desiderio sessuale. Infatti capita che a volte eh, le persone mi eh, portino delle difficoltà inerenti al no, avere troppo poco desiderio sessuale, aver perso il proprio desiderio sessuale, avere molto desiderio sessuale o sentirsi eh, coinvolti e dipendenti da un'altra persona per il quanto desiderio sessuale quella persona gli, prov gli provoca. E, quando succedono questi meccanismi spesso e volentieri c'è parecchia confusione sul modo in cui funziona il desiderio sessuale e quindi per quanto io poi ho sempre piacere a rispondere volentieri a tutti provo a cercare di mettere in ordine un paio di concetti fondamentali sul desiderio sessuale nella speranza quindi di in una risposta rispondere a più persone contemporaneamente Infatti, c'è spesso questa sensazione che molte persone hanno, che il proprio desiderio sessuale sia eh, collegato a doppio mandato all'altra persona, all'oggetto del desiderio, quasi come se fosse prodotto dall'altro. Abbiamo fondamentalmente quattro casi principali che possono accadere. Cioè, spesso sotto questa idea del è l'altro che mi provoca desiderio sessuale, spesso abbiamo quindi la condizione del non ho desiderio sessuale e nel non avere desiderio sessuale posso finire per considerare, per avere in mente che forse l'altra persona non sia abbastanza desiderabile, non sia abbastanza eccitante per provocarmi desiderio sessuale. Quasi come se sia colpa dell'altra persona se non ho desiderio, per il modo in cui l'altra persona eh, o si presenta o si comporta o non fa determinate cose. Quasi quindi come se la cosa fosse prodotta effettivamente dal, dal partner o dalla partner e viceversa la stessa identica questione accade quando la persona sente di avere molto desiderio sessuale cioè a volte capita che alcune persone sentano di avere un fortissimo desiderio sessuale dicendo è tutto provocato dal fatto che l'altra persona mi fa impazzire questa persona mi provoca un'eccitazione incontrollabile al punto che penso quasi a volte di non poter lasciare l'altra persona perché perderei tutta questa eccitazione, questo desiderio sessuale che provo e che non ho mai provato in altri momenti della mia vita. Quindi è prodotto dall'altro e non posso fare a meno dell'altro perché l'altro è la fonte di questa sensazione che provo dentro di me. Questo quando si parla quindi della persona con desiderio e del ragionamento che fa questa persona, ma quando si parla anche dell'interpretare il desiderio del partner, esistono quindi altri due casi che possono capitare, cioè il mio partner è eccitato, e posso sentirmi a volte protagonista dell'eccitazione dell'altro pensando che, guarda, se lui-lei è così eccitato e così eccitata, allora questo significa inequivocabilmente che io sono particolarmente attraente, desiderabile, sono, eh, ho determinate qualità e caratteristiche che fanno sì che si rispecchino e siano quantificate dalla reazione altrui. O, sempre ragionando sul partner se l'altra persona non ha desiderio sessuale non è eccitata allora forse significa che io sto sbagliando qualcosa forse significa che sono io che non sto provocando quella reazione che dovrebbe esserci significa che io forse non valgo abbastanza non sono abbastanza non sono abbastanza eh, giusto giusta per questa persona sto facendo le cose che non funzionano e quando ci sono tutti questi ragionamenti effettivamente eh, capita che si stia riproponendo sempre lo stesso meccanismo per cui si ha l'idea la concezione che il desiderio sessuale sia prodotto dall'oggetto del desiderio che è un meccanismo un modo di ragionare piuttosto confuso c'è una confusione di fondo nel dire questo perché ok non è del tutto sbagliato assolutamente che ci sia un collegamento tra chi prova desiderio e chi suscita questo desiderio ma allo stesso tempo il desiderio sessuale non è naturale, inequivocabile, inevitabile, conseguenza dell'essere esposti a un oggetto sessualmente desiderabile, a una persona sessualmente desiderabile, a qualcosa, a qualcuno sessualmente desiderabile. Non funziona così. Quello che succede è che il desiderio sessuale è un processo interno in cui c'è cioè, esiste una valutazione una considerazione un modo in cui vengono interpretati delle informazioni provenienti dai cinque sensi da quello che vedo da quello che sento al tatto da quello che, di che, di cui sento l'odore da quello di cui sento il gusto da quello che eh, percepisco eh, con l'olfatto il il modo in cui funziona il desiderio sessuale è un processo interpretativo, cioè c'è un meccanismo per cui il nostro corpo con i suoi cinque sensi effettivamente produce delle informazioni e altrettanto c'è un modo in cui tutte queste informazioni arrivano al cervello. Il desiderio sessuale succede qua, è un processo che avviene dentro la nostra mente ed è un processo con cui queste informazioni vengono elaborate, vengono interpretate e con cui, se vengono interpretate in maniera coerente ai nostri gusti, quindi producono il desiderio sessuale. Ora quindi, è chiaro che l'altra persona può essere al centro effettivamente di quelle, quello stimolo, di quella situazione, di quella cosa, che fa sì che poi i nostri organi di senso effettivamente producano delle informazioni che poi attivano il desiderio sessuale. Questa cosa è vera, però il pezzo in cui tutto viene filtrato tramite il giudizio, tramite l'interpretazione che avviene in testa, Quel pezzo è fondamentale, non possiamo esimerci dal dare la prioritaria e fondamentale importanza a quel momento di interpretazione rispetto a tutto il resto, perché altrimenti rischieremo di pensare che il fatto che il desiderio ci sia o non ci sia sia un processo, un procedimento oggettivo, un qualcosa che deriva da fuori, dall'esterno, mentre invece non è così. Ci possono essere dei momenti in cui effettivamente alcuni processi, alcuni momenti legati al desiderio si attivano, a nostro malgrado, a nostro discapito, senza che noi si senta di avere la possibilità di partecipare attivamente a questa cosa. Ma quello non descrive il quanto è eccitante oggettivamente l'altra persona, ma descrive il quanto in quel momento io non sono in contatto con me stesso, con i miei gusti e con il mio modo di partecipare a quello che mi sta succedendo, mi sto lasciando travolgere dagli eventi. È una cosa che ancora descrive me, non l'esterno. E appunto, quindi... Eh, a volte capita che mh, alcune persone, per esempio, quando parliamo di desiderio sessuale, magari mi dicano: Eh, che quando io, la mia domanda no, che cosa le piace poi di questa persona, cos'è che suscita il suo desiderio? Mi dicono: Eh, mh, mi, mi accetta il fatto che l'altra persona sia bella. E a volte accolgono con eh, eh, stupore la, la mia risposta sul ok. Mi fa piacere assolutamente che lei apprezzi effettivamente l'estetica della sua partner e del suo partner, però questo non mi aiuta in alcun modo a capire che cosa piace a lei, perché è comprensibile che nella maggior parte dei casi le persone apprezzino più quello che ritengono bello da quello che ritengono brutto, però allo stesso tempo che cosa per una persona è bella, che cosa per una persona è brutto, è una valutazione estremamente soggettiva cioè non c'è un dato oggettivo per cui le persone sono universalmente belle ci sono alcune persone che generalmente hanno dei tratti delle caratteristiche più popolari che fanno sì che tendenzialmente siano riconosciute dalla maggior parte delle persone come esteticamente attraenti ma questo non significa che quelle persone siano oggettivamente belle non esiste l'oggettivamente bello non esiste l'oggettivo su questo spesso e volentieri quando le persone dicono che nell'altra persona cercano la bellezza eh, tendenzialmente eh, stanno forse più facilmente dicendo che ricercano una certa mascolinità una certa femminilità nell'altra persona e anche quando tradotto in questi termini, la cosa inizia ad avere già delle sfumature un po' più chiare, ma ancora non stanno dicendo nulla di particolarmente esaustivo, perché poi che cosa per una persona sia mascolina o femminile è tutto da capire. Cioè per esempio, ragionando su una caratteristica che spesso viene associata alla femminilità, si può ragionare sul, sul seno, sulla forma del seno. Su fatto che alcune persone magari cercano un seno abbondante perché lo ritrovano sinonimo e eh, collegato a un tema di femminilità e quindi: ah, il seno abbondante allora significa che la persona è bella perché? Perché è un seno abbondante. Altre persone invece, a volte, cercano un seno, anzi, di una misura minore, che sia magari più definito, con una forma particolare, e che quindi quello per quella persona. Abbia invece un contenuto legato alla femminilità nell'idea di delicatezza, pre, perfezione o altro. Come allo stesso tempo per alcune persone invece ci potrebbero essere altre caratteristiche che sono importanti, legate all'incarnato, al, eh, al colore della pelle, ad altri aspetti della sfumatura del, del tatto della pelle, della, della consistenza. Eh, a volte invece anche non si tratta soltanto della forma o di altro, si potrebbe trattare anche del quanto sia naturale o naturale. Per alcune persone, ad esempio, a volte il fatto che il seno sia naturale è una caratteristica fondamentale perché parla di un qualcosa quindi legato a una persona che non si è modificata, mentre invece per altre persone invece, è più desiderabile il fatto che il seno, il seno sia stato modificato perché lo interpretano e lo collegano a un'idea di voler piacere, di voler cercare di dare piacere all'altra persona e quindi un'idea che per loro è femminile in quel tipo di interpretazione dell'altro. Sono dei processi valutativi che appunto passano e totalmente da quello che è il dato oggettivo anche quando c'è un seno rifatto per molte persone quello che c'è di piacevole nel seno rifatto non è il fatto che il seno è più grande molte persone a volte si rifanno il seno e dicono "Ah, eh, me lo faccio più grande perché più grande piace mentre invece a tante persone a cui piace il seno rifatto spesso e volentieri Piace perché dietro c'è un'intenzionalità di cercare di piacere all'altro e quindi con tutto un processo interpretativo che non c'entra assolutamente niente con quello che poi si vede nel, e, e, e su, su cui si può avere un contatto nel momento in cui si, è, si si rapporta a quel seno. Appunto, quello che noi offriamo, quello che noi pensiamo possa piacere, spesso è diverso da quello che piace e quello del quel, modo in cui viene interpretato quello che piace. In questo esempio quindi molto specifico, mi faccio un seno grosso per piacere, per essere riconosciuta come donna, considerando che chiaramente che non ci sarebbe bisogno di fare questo per essere riconosciuti come tali, ma a volte le persone si comportano così. E dall'altra parte a volte non, non vengo apprezzata perché quindi ho un seno prosperoso, ma vengo apprezzata perché ho cercato e mi sono impegnata di piacere. Mi sono impegnata a piacere all'altra persona. E quello che a volte... Viene, viene sollevato e viene, viene interpretato come l'aspetto più desiderabile, il fatto di voler cercare di essere seducenti anche se magari lo sia in modo un po' goffo e un po' poco efficace. Quindi di conseguenza quello che offriamo, quello che noi pensiamo possa piacere è diverso da quello che poi piace. Questa cosa, questo concetto è fondamentale perché quindi non è l'oggetto e la persona del piacere. Che è davvero oggettivamente interpretato dall'altro, che reagisce con una reazione di eccitazione proporzionale a quanto la persona è bella. Non funziona così. C'è una persona che quindi offre quello che, è, quello che ha, quello che è, quello che vuole mettere in condivisione, e l'altra persona che in realtà da quello trae un po' quello che ne pare potrebbe trarre tutto dal niente e potrebbe non trarre niente dal tutto cioè questo meccanismo infatti fa sì che se andiamo a riguardare quel discorso di prima no del non ho desiderio perché l'altra persona non è abbastanza attraente. non è vero non funziona così se non ho desiderio sessuale non è legato al fatto che la persona che ho davanti non è abbastanza attraente, ma significa che il mio atteggiamento nei confronti della situazione dell'altro della relazione del momento è un atteggiamento che non va a ricercare in quella situazione quello che secondo i miei personali canoni e gusti è desiderabile ed eccitante. Sono io che sto partecipando a quella situazione in un modo che non permette che io mi riesca a coinvolgere. Come allo stesso tempo quindi... Se l'altra persona prova, eh, se io provo molto desiderio, non significa, sempre rimanendo sull'esempio su me, che provo o non provo desiderio. Se io provo desiderio, non significa che ormai sono indissolubilmente legato a quell'altra persona e ormai non ne posso fare meno perché sono dipendente dall'altra persona che mi suscita delle emozioni, delle reazioni che di cui non potrei fare meno. Non funziona così. In realtà quell'altra persona, forse in maniera molto spontanea e naturale, è andata a toccare delle corde che per me sono particolarmente significative. Ma sta a me appropriarmi del contatto e della consapevolezza con quelli che sono i miei gusti per far sì che sia io a cercare attivamente questi tratti nelle persone che ritengo possano essere solamente interessanti rispetto a quello che a me piace. Non sono dipendente dall'altro perché mi suscita quella reazione così scon sconclusionata e confusionata, anche perché non me la susciterà per sempre. Poi dopo un po' le cose cambieranno, sarò distratto, distratta da altro e a un certo punto quindi queste cose non le proverò più. Quello che serve è che io anzi invece mi emancipi da quella sensazione, non sia dipendente dal quanto mi sento felice in quel momento, e anzi riesca a prendere in mano questo modo, modo che ho di vivere il desiderio e il rapporto con l'altro e riesca a promuoverlo in delle relazioni eh, sufficientemente valide e significative rispetto alle scale di valori la dipendenza affettiva spesso ruota intorno a questo, il fatto del avere una modalità di gestire la propria emotività che si sente dipendente e eh, inevitabilmente condizionata dall'altra persona, mentre invece non siamo così, non funzioniamo così. Finiamo per finire, finiamo per essere condizionati dagli altri quando non ci rendiamo conto di questi procedimenti e non prendiamo in mano quella che è la nostra emotività, la nostra esperienza. Come appunto invece ragionando sul sto con una persona che prova o non prova desiderio sessuale, quindi vale la pena forse considerare che se l'altro è eccitato in mia presenza, quello non è un attestato del quanto io sia bello, sia bella, sia oggettivamente desiderabile, quanto io eh, valga come persona, non è quello. Se l'altra persona è particolarmente eccitata in mia presenza, sì, è che l'altra persona. O in me ha trovato alcuni aspetti che sono inerenti e sono vicini ai suoi gusti, che sono molto personali e specifici, non sono assoluti e con un'altra persona potrebbe succedere qualcosa di totalmente diverso. E in più, quello che sta succedendo forse è che l'altra persona è predisposta per eccitarsi. Una persona che si ecciterebbe con chiunque, una persona che ha un buon rapporto con il proprio desiderio sessuale, ha un buon desiderio e quindi vive, quella, vive la sessualità in maniera appassionata, passionale e piacevole. Esistono molte persone che fortunatamente hanno un buon rapporto con il proprio desiderio sessuale, riescono a gestire bene e i partner di queste persone a volte fraintendono quell'eccitazione con un apprezzamento, con un eh, complimento, mentre invece non è così, non funziona così. In realtà sì, ok, eh, siete apprezzabili, siete eh, sessualmente desiderabili, ma non perché l'altra persona è così tanto eccitata, siete sessualmente desiderabili perché tutti lo sono, tutti entro un certo grado, sono sessualmente apprezzabili, desiderabili e attraenti. La questione è anche un po' trovarsi effettivamente all'interno della coppia e anche pro promuovere e favorire quelli che sono degli elementi che possono essere funzionali a un, sano, a un buono sano desiderio sessuale all'interno della relazione con l'altro. Ultimo esempio, il quarto esempio di cui si parlava, no? quando l'altro non è citato e io a volte quindi ho dei dubbi su me stesso. Su non sto facendo abbastanza, non sono abbastanza, forse non valgo abbastanza, come mai tutti gli altri piacciono, io no. E dei ragionamenti che poi tendono molto ad andare sul confronto con gli altri. E ehm, quando si fa questo effettivamente eh, si sta eh, facendo sempre quel ragionamento sul sono io che dovrei provocare il desiderio sessuale, non si sta invece rendendosi conto di come. È l'altra persona che non si cura in maniera efficace il proprio desiderio sessuale e lo vive in una maniera insalubre, in una maniera un po' infantile nell'idea che debba essere l'altra persona a farmi eccitare mentre io invece non devo fare niente. Mentre invece no, il mio desiderio sessuale è una mia responsabilità che l'altro può promuovere, è importante che promuova, in una collaborazione, in un gioco, in una reciprocità ma che poi è qualcosa che si costruisce, non è un qualcosa che deve arrivare così senza bisogno di far niente. Assolutamente quindi, in tutto questo senso, tutto il lato di giudizio di interpretazione è centrale ed è anche per questo che in determinati periodi della vita, soprattutto in quelle fasi legate alle fasi adolescenziali, le fasi eh, in cui ci si confronta con gli altri, in cui si hanno fanno le prime esperienze sessuali, relazionali, eh, di interazione con gli altri, i modelli, i modelli che ci vengono offerti dalla società diventano particolarmente importanti. Non tanto perché quindi siano dei modelli eh, piacevoli o non piacevoli, belli, non belli, secondo chissà quale canone di oggettività, ma perché spesso le persone cercano in quei modelli una risposta al ma che cos'è che piace? Cos'è che gli altri vogliono? Se io metto effettivamente eh, dei canoni di bellezza, di estetica, di gente... Eh, eh, muscolarmente ipertrofica ci sta che poi io abbia la, la, la convinzione che per essere riconosciuto come mascolino attraente debba eh, pomparmi di muscoli eh, all'inverosimile come altrettanto è possibile che se ho come esempi delle persone che mostrano dei canoni esasperati di femminilità in un trucco, in un'estetica, eh, in una longilinità eh, che è quasi innaturale e realistica, ci sta che poi io pensi che se non sono così nessuno potrà trovarmi attraente e piacevole, mentre assolutamente ad oggi tutte le persone che hanno, mi hanno espresso effettivamente dei dubbi sulla loro desiderabilità sessuale in realtà avevano già avuto delle persone che avevano provato desiderio sessuale per loro, ma quelle informazioni spesso vengono adombrate, messe in secondo piano rispetto a quell'idea del no, ma quella persona quella volta invece non mi ha trovato attraente, eh, ha preferito un'altra persona a me, eh, ha cercato altro, non siamo andati avanti con la relazione. L'esempio negativo spesso è estremamente più significativo per queste persone che non l'esempio positivo. Non del fatto che a volte si sono piaciute, a volte si sono volute bene, a volte sono state eh, cercate in maniera più o meno appropriata eh, dal, dagli altri per anche degli aspetti eh, intimi sessuali, o anche se non sono state cercate da questo punto di vista, eh, sono per, eh, dubitano della propria, della propria attraenza perché ancora non hanno avuto dei risconoscimenti in questa direzione. Consideriamo che Tutte le persone possono essere sessualmente attraenti e sessualmente desiderabili. Questo è un qualcosa che riguarda tutti quello che ci serve. Quando non troviamo negli altri quello che quello che la relazione che noi vorremmo trovare, quello che stiamo sbagliando non è tanto necessariamente il modo in cui ci poniamo, che comunque eh, cercare di lavorare sulla propria estetica, sul proprio corpo, eh, sul proprio volersi bene, sul proprio presentarsi in un modo che noi ritraiamo attraente, ci sta, mi sembra no, assolutamente opportuno. Per lo stesso tempo, spesso e volentieri, quello che stiamo sbagliando è nelle persone da cui andiamo a cercare questa cosa. Forse andiamo a cercarlo nelle persone sbagliate, forse siamo in un contesto che non è quello più adeguato ai nostri canoni estetici e forse quindi quello che ci serve è guardarci un po' intorno, che è una cosa che spesso non facciamo per mille e uno ragioni, ma che invece è importante fare per cercare una dimensione in cui trovarsi bene. Con se stessi, in una relazione con una persona effettivamente, che ci possa apprezzare, considerando che però la prima persona che deve apprezzarsi è se stessi per se stessi, bisogna apprezzare la persona che si è, l'estetica che si è, il corpo in cui si vive, prendersene cura, trattarlo bene, eh, promuoverlo anche in un modo eh, salutare e piacevole. Ma farlo avendo chiari quali sono i propri canoni, considerando che la persona che troveremo dall'altra parte, se non ci apprezzerà, probabilmente perché guarda una cosa diversa, guarda delle cose diverse e sta a noi eventualmente dire all'altra persona che cosa potrebbe essere interessante che guardi delle nostre qualità, come altrettanto potrebbe essere interessante cercare delle persone che hanno dei gusti che siano coerenti a quella che è la nostra forma e il nostro aspetto. Quindi cerchiamo di non prendere questo meccanismo come qualcosa di meccanico che deve necessariamente funzionare in un certo modo, ma cerchiamo piuttosto di lavorare sul contatto con noi stessi, sul prenderci cura di noi stessi e sul essere protagonisti delle nostre relazioni interne. Perché quando proviamo desiderio sessuale, quando proviamo un'emozione, quando proviamo qualcosa che succede dentro di noi, che succede dentro la nostra testa, noi siamo gli unici ospiti della nostra testa, noi abbiamo un ruolo fondamentale e importante nel poter partecipare a questi processi e quando ci appropriamo di questi meccanismi la nostra possibilità di provare un maggior benessere emotivo, un maggior benessere sessuale aumenta esponenzialmente e, le cose, e le, le cose cambiano in maniera drammaticamente positiva, eh, tutto diventa estremamente più gestibile, più funzionale e delle cose che prima sembravano insormontabili diventano invece il normale quotidiano. Cerchiamo quindi di lavorare sul contatto che abbiamo con noi stessi e sulla nostra competenza emotiva, assolutamente. Quindi questo è tutto, eh, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.